Grazie Marco, anche tu 20 minuti, ti darò fastidio come ho fatto a tutti gli altri e quindi buona presentazione, grazie. Ok, grazie mille, grazie a tutti per l'invito come ufficio, appunto ho molti spunti che mi sono stati dati dalle diciamo, presentazioni precedenti, l'obiettivo più che altro qui è di essere molto concreti presentando quattro esempi dove... Eh, è stato, è stato utilizzato dall'ingegneria naturalistica e altri esempi dove non lo è stata fatta perché è stato, abbiamo prediletto, diciamo, la, il concetto dello spazio di mobilità che è stato discusso precedentemente, quindi sostanzialmente la, riqualificazio la riqualificazione fluviale in senso, diciamo, stretto, quindi dove il fiume ridisegna il suo spazio e non dove l'uomo lo costringe all'interno di strutture. Allora, eh, eh, come detto, il sommario della presentazione sarà appunto il concetto di ingegneria naturalistica e spazio di mobilità nel nostro lavoro e questi quattro casi di studio. Una cosa importante è che appunto, noi siamo una micro realtà uh, a livello diciamo, europeo, poiché uh, uh, siamo in questo contesto prealpino uh, del canton Ticino, quindi a 100 km a nord da, di Milano. È un contesto fortemente urbanizzato, quindi... I nostri corsi d'acqua vivono una grande conflittualità, abbiamo una conflittualità tra spazi vergini edificati, edificabili e agricoli, quindi non abbiamo grandi spazi, spazi di manovra. Soprattutto eh, siamo caratterizzati da piccoli e midi corsi d'acqua che caratterizzano la maggior parte del, del reticolo idrografico e comunque sono a regime torrentizio con pendenze mh, quasi sempre superiori allo 0,5-1%, quindi non siamo in contesti planiziali, siamo in contesti di fondo valle pedemontani, quindi gli interventi che noi attuiamo sono molto, speci sono molto specifici su, queste, diciamo, su questi condizionamenti, su questi, que queste condizioni di, di contorno. Allora, eh, quello che dicevo appunto in entrata è che eh, negli ultimi anni noi abbiamo fatto una grossa riflessio, riflessione tra quello che è lo spazio di mobilità e l'ingegneria naturalistica, nel senso che come abbiamo visto l'ingegneria naturalistica spesso è spesso utilizzato come un rinverdimento del corso d'acqua e una stabilizzazione delle sponde, quindi come una tecnica costruttiva. Questo però va eh, a cozzare un po' con quello che è la riqualificazione fluviale intesa come e ridare al fiume il suo spazio e la sua dinamica come diceva Andrea Goltara alla fine la riqualificazione fluviale è ridare al corso d'acqua uno spazio di mobilità e quindi una dinamica naturale in modo tale che vengano creati ambienti eh, in modo autonomo quindi se in queste immagini vedete una sistemazione di un corso d'acqua con tecniche di ingegneria naturalistica in questo, altro, in questo altro schema vedete un po' la, quello che dicevo prima la, i due paradigmi in un medesimo corso d'acqua con delle restrizioni laterali cos'è meglio? andare a puntare sull'ingegneria sull naturalistica quindi sul rinverdimento riverdi, spondale oppure andare a puntare su quello che è la, la ricerca dello spazio di mobilità del corso d'acqua senza andare ad utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica quindi come vedete qua Andando magari a creare degli elementi indure scogliere, però portate all'esterno dello spazio di mobilità e quindi andando a incrementare questa, questa dinamica. E ci siamo quindi chinati su, su questo cambiamento di paradigma e dal nostro punto di vista, ma come abbiamo visto anche delle, dalle presentazioni precedenti. Eh, noi comunque andiamo a prediligere il fatto di dare spazio quindi lasciare una dinamica naturale intervenire il meno possibile con tecniche di, di ingegneria naturalistica a meno che non siano necessarie Ecco, quindi questo schema è abbastanza, è abbastanza chiaro su quello che è il concetto eh, che, noi che noi abbiamo sviluppato e che, che andremo a sviluppare che vi spiegherò in questi esempi concreti quindi vedete che nel primo caso abbiamo uno spazio di mobilità ridotto Abbiamo chiaramente una grande vegetazione, quindi delle Forest Gallery. Nel secondo esempio abbiamo uno spazio di, di mobilità molto più, più ampio, quindi dei risultati molto più naturali e una vegetazione molto più spontanea. Eh, un primo esempio che volevo mostrar, mostrarvi è la foce di questo torrente che si mette nel fiume Ticino. Questa è la situazione di partenza, quindi un canale completamente lastricato, dinamica zero, vegetazione zero. La situazione eh, dopo due anni, avendo rimosso tutte, tutti gli elementi induri, è quello di aver dato al corso d'acqua una, una massima libertà, una massima libertà di espressione. E in questo caso abbiamo avuto la fortuna di praticamente ricorrere a tecniche di ingegneria, ingegneria naturalistica quasi nulle, perché qui appunto non vi erano delle restrizioni particolari, se non quelle legate al mantenimento di questi terreni agricoli adiacenti. Quindi, Qui vedete una foto a due anni di, eh, dalla messa in esercizio, quindi oh, alvo e sponde liberate, una, è una foce che ha ripreso la sua espressione. In questo caso, come detto, se riprendiamo lo schema, lo schema in entrata, abbiamo prediletto appunto quello di portare i consolidamenti al, il più esterni possibile alle sponde, quindi con questo concetto di scogliere arretrate o nascoste che vengono pratica messe, praticamente messe al piede di sponda e poi interrate questo fa sì che si, praticamente si definiscono delle, delle linee massime di intervento quindi fin dove il fiume può andare a svilupparsi ma all'interno di questo praticamente eh, vi è una, una libera dinamica quindi come vedete la sponda, la sponda di prima con le scogliere in, in costruzione una volta ricostruite e poi le sponde le coltivate semplicemente con una geostruaia di cuoco e con delle talee di salice però all'interno nessun tipo di, eh, diciamo, di struttura guida ecco, se non appunto quella di, di, di, di, con, di mettere dei massi o del legno morto questo fa sì appunto che andia, siamo andati a diciamo, massimizzare lo spazio di mobilità quindi qui vedete una situazione durante un recente evento di piena e poi dopo l'evento di piena quindi come questo fiume ad ogni piena cambia la sua, il suo aspetto, la sua dinamica e crea nuove strutture. Altro, altro esempio che volevo farvi vedere è quello dell'utilizzo del legno morto, nel senso che spesso si dice che l'ingegneria naturalistica è interessante perché si utilizzano elementi, diciamo, naturali. Eh, sì, è vero, però eh, le palificate, dove vengono utilizzati dei, dei, dei tondi di castagno, sì, è legno morto ma non ha quella, quella funzione eh, come l'inserimento di legno morto quali ceppai o alberi sradicati quindi il fatto di eh, dire l'ingegneria naturalistica è interessante perché utilizziamo del materiale vivo e morto dipende che tipologia quindi mh, anche qui in questo caso noi predileggiamo quello di utilizzare elementi che già troviamo durante eh, diciamo, gli scavi in modo tale da creare una diversificazione degli habitat acquatici e terrestri come in questo caso la creazione di rifugi acquatici per, per la, la fauna ittica. L'esempio che vi ho fatto vedere prima si riferisce appunto a questa golena lungo il fiume Moesa, in sponda, in sponda destra, che era una golena praticamente inattiva, poiché non, non, vi era più, non vi era più la possibilità di isondazione del fiume, quindi nell'ambito di questo progetto autostradale... È stata posta quale esigenza la compensazione di questa golina, di questa quindi la, ri la riattivazione attraverso un braccio laterale. Quindi, qui in questo caso abbiamo, abbiamo agito eh, ricreando appunto degli ambienti ad acque correnti ed acque ferme senza ricorrere all'utilizzo di ingegneria naturalistica e, soprattutto, lasciando le sponde ad una rivegetazione il più naturale possibile, quindi senza andare neanche a stabilizzarle con geostuoio o con rinverdimenti. Questo appunto per ricare una dinamica sia dal punto di vista acquatico sia dal punto di vista terrestre. Anche qui in questo caso un, un esempio di un piccolo corso d'acqua in ambiente fortemente urbanizzato, qui invece siamo andati a strutturare diciamo, il fondo dell'albo utilizzando eh, radici oppure eh, creando dei deflettori con delle fascinate vive. Oppure, come vedete sulla destra, dei rifugi spondali per, per il gambero di fiume. Questo è un altro esempio, è un, è un canale di pianura, eh, tipica sezione trapezoidale, uno spazio di mobilità molto ridotto di, di, di due metri, un fondo dell'alveo lastricato, e una vegetazione molto banalizzata. Questo è lo stato ante operam. anche qui eh, condizionamenti dati dalla presenza di aree, agric aree agricole di due terrapieni. Qui ecco, si imponeva diciamo, la decisione già iniziale di dire cosa facciamo, lavoriamo all'interno di questo spazio, quindi utilizzando tecniche di ingegneria e quindi andando a ricreare eh, delle condizioni più prossime allo stato naturale, però senza aumentare lo spazio di mobilità, oppure cercando di eh, aumentare il più possibile lo spazio di mobilità e eh, an andando a ricorrere a queste scogliere arretrate come vi ho eh, pre presentato precedentemente. Quindi seguendo questo, questo concetto di eh, massimizzazione dello spazio di mobilità siamo andati quindi a creare queste strutture diciamo, di, di difesa spondale il più lontano possibile dal letto del fiume bagnato e quindi al loro interno dopo un anno qui vedete questo spazio di mobilità ha ricreato anche delle strutture interne, quindi isole di vegetazione macrofitica, senza andare a inserire eh, elementi, elementi estrani ecco. quindi con la massimizzazione dello spazio noi andiamo a ritirare delle condizioni, eh, delle condizioni quadro che avevamo preconizzato quindi questo, questa era la fase diciamo, post-cantiere questo durante il cantiere quindi vedete queste scogliere come vedete qua nell'esempio in sponda idraulica a destra abbiamo anche inserito e noi insistiamo sempre nei nostri progetti nel ricreare anche microstrutture terrestre, quindi soprattutto delle pietraie per la piccola fauna terrestre. Quindi queste piccole strutture, queste microstrutture che non sono comunque raggiungibili con l'ingegneria naturalistica classica ovvero con i rinverdimenti, quindi pur essendo materiali inerti noi andiamo ad ottenere delle, dei, grandi, dei, dei grandi risultati in termini di... di di presenza di specie animali ad esempio quindi qua come vedete lungo le sponde queste pietraie che fungono sia da punti fissi però essendo permeabili ci danno oh, dei grandi risultati quindi qua si, si pone anche la, la questione spesso inserire delle pietraie o delle, o delle palificate lungo la sponda quindi qua vediamo per esempio un primo fruttore di questa riqualifica una matrice tassellata una biscia semiacquatica che è la specie target e che beneficia soprattutto di questi questi, diciamo, di questi elementi in sponda molto permeabili. Quello che dicevo, si possono ottenere anche risultati simili inserendo delle palificate, spesso possono essere interessanti quando, si sono, quando questi sono dei piccoli elementi su piccoli tratti, come in questo caso, che permette di diciamo, avere degli allargamenti puntuali. Ecco. Quindi in questo caso possono essere interessanti quando queste strutture diventano molto grandi, quindi longitudinalmente si sviluppano su grandi estensioni possono diventare invece delle restrizioni come in questo caso per esempio eh, dove l'ingegneria naturalistica può diventare anche controproducente perché porta a una stabilizzazione de de delle rive e delle sponde oppure come in questi casi l'inserimento di ingegneria naturalistica in contesti dove eh, proprio essa diventa avulsa e il corso d'acqua riprende le sue riprende le sue, le sue vie, quindi spesso viene anche utilizzata e venduta non in modo corretto, come anche in questo caso, appunto alla fine un'opera di ingegneria naturalistica non è altro che una stabilizzazione, un consolidamento spondale, quindi eh, ingegneria naturalistica non significa per forza riqualificazione fluviale. Altri esempi, non vorrei dimenticare le acque ferme, quindi lungo il lago Ceresio, quindi in questo caso le tecniche invece di ingegneria turistica ci vengono molto utili quando abbiamo delle, dei condizionamenti che non ci permettono di aumentare le, gli spazi di, di mobilità o ricreare nuovi ambienti. Quindi qua vedete appunto un progetto ferroviario con un consolidamento in duro della, della scarpata ferroviaria con tre travoni in cemento e, e quindi anche praticamente la, il consolidamento della de, de, de la riva lago quindi qua è stato richiesto un compenso ambientale in quella zona rossa che vedete quindi il fatto di ricostruire la riva lago che è stata completamente consolidata dall'inserimento di questi elementi in duro di questi travoni di sostegno della scarpata ferroviaria quindi in questo caso abbiamo, avuto, abbiamo creato una palificata lungo tutta la riva lago facendo un ampliamento della riva verso lago con, un, con uh, delle fascinate in salice che sono diventati anche degli ambienti interessanti per la fauna ittica. Questo ha permesso sia di aumentare la, la superficie di, di battigia ma anche quella acquatica. Quindi qua vedete la fase di cantiere qua, con questo travone in, in calcestruzzo quindi la riva lago praticamente eh, scomparsa e in seguito qua vedete quello che abbiamo ricostruito, ovvero la ricostruzione di questa riva eh, molle e rigida verso lago con questa qualificata doppia, con queste fascinate, sia vive sia morte per creare anche due ambienti. Eh, e l'avrò già fatto chiedi Pronto, mi sentite? Sì. Ecco, andiamo avanti qua, appunto vedete a fine cantiere la ricostruzione. La ricostruzione ehm, di questa riva e quindi di questo compenso quindi in questo caso l'ingegneria turistica è stata applicata in toto e ci è venuta molto in aiuto poiché non avevamo spazi eh, di manovra per, per creare una sponda arretrata quindi qua vedete dopo, la, dopo gli interventi la, anche la, anche la, diciamo, la parte terrestre è stata riqualificata vado abbastanza rapidamente quindi qua vedete appunto l'intervento ai cinque minuti comunque, insomma. Fascinate, sì, sono verso la fine, queste fascinate a lago. Altro esempio è la ricostruzione anche di canneti in zone fortemente con, con molte restrizioni, quindi, come in questo caso con la presenza di un pontile e di una strada e di una strada. Mh, qui l'obiettivo era quello di ricreare una battiglia dei canneti, dei rifugi sommersi di piccole strutture. Qui anche in questo caso è stata applicata l'ingegneria naturalistica, come visto, vista precedentemente quindi praticamente vi faccio vedere durante il cantiere il fatto di aver eh, creato questa parificata frangifluti con delle fascinate, e poi praticamente l'inserimento eh, in sponda di strutture rifugio per la piccola fauna terrestre, e nella zona tratteggiata blu l'inserimento di eh, canneti all'interno di, di un materasso fatto di cocco, qui vedete appunto questa superficie, diciamo, questa superficie verde, dove all'interno sono state piantomate delle erofite. Quindi vedete, qua durante il cantiere, poi qui eh, una, tre anni dopo il cantiere praticamente i risultati sono quelli che abbiamo ottenuto questi ambienti acquatici e terrestri come eh, avevamo pensato. Ultimo esempio è altro, la creazione di questo altro canneto sulla riva Lago Ceresio con tecniche di ingegneria naturalistica. In questo caso, come vi ho visto prima, la creazione di una parificata frangiflutti per permettere l'inserimento arretrato di questi materassi contenenti appunto rizomi di canneti, palificata a che ha anche lo scopo, scopo, chiaramente come il nome stesso lo dice, è quello di permettere l'attecchimento del canneto e quindi di limitare l'erosione data dal moto ondoso. Quindi qui casi dove l'ingegneria naturalistica è stata applicata eh, in senso stretto. E qua vedete appena dopo la, la fine degli interventi e qua alcuni anni dopo. Ecco, visto che il tempo a mia disposizione è finito, eh, termino che la presentazione. Grazie mille. Grazie Marco, grazie per, per la presentazione, per i tempi, per sei stato nei tempi. Complimenti anche per gli interventi molto spesso ai lì, veramente con delle condizioni limitanti eh, notevoli, insomma. E quindi un altro, un altro gruppo di, di, di esperienze veramente interessanti.